buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso oggi un video molto breve ma era solo per presentarvi come faccio ogni anno la mia serra Allora ieri ho tolto dall'appartamentino, se mi seguite su Instagram l'avrete già visto, tutte le piante che ho fatto da febbraio a oggi, anzi da fine gennaio a oggi e questo è il risultato, le ho messe qui in serra perché le giornate si sono allungate, quindi non ho più bisogno della luce artificiale e godono insomma della luce solare, quella naturale che è la cosa migliore alla fin fine bene questa è soltanto una parte perché qualcosa l'ho già messa nell'orto dopo vi porto vi faccio vedere successi insuccessi quest'anno è andato tutto abbastanza bene ciò che mi ha veramente dato fastidio nel mio piccolo è che non ho avuto fortuna con le melanzane sono partito tardi ho fatto un errore di valutazione avrei dovuto metterle al pari dei peperoni a fine gennaio invece le ho messe a marzo e non ho, ho avuto la fortuna che speravo questi pallini qua vedrete il video probabilmente fra qualche giorno, Questi palline qua e il concime Solabiolo che ho dato l'altro ieri, ho iniziato il video, volevo farvi vedere quando era il momento di dare il concime, il solabiol è a rapido effetto, quindi i risultati li vediamo in poco tempo, vedo già a distanza di un paio di giorni, già i primi risultati, ma ve ne parlo poi nell'altro video. Ho dato il concime dappertutto, praticamente a tutte le piantine che hanno un paio di settimane di vita almeno, perché tanto poi alla fine il substrato termina le sue sostanze organiche, quindi bisogna integrare. Queste sono le fragole che mi dando una grande soddisfazione quest'anno. Tra un po' dovrò trapiantarle, e separarle quindi, e metterle in vasetti singoli e poi metterle nel terreno quando sarà il momento, penso nel giro di 3-4 settimane. Peperoni, questi sono i primi che ho seminato, come vedete stanno crescendo lentamente ma crescono. Qui abbiamo un po' di spinaci che è tempo di mettere nell'orto perché stanno cominciando a soffrire qui negli alveoli un po' troppo piccoli. I pomodori stanno andando abbastanza bene, ne ho fatti tantissimi, forse più di quelli che mi servono. Melanzane, come vi dicevo, non c'è verso, quest'anno le dovrò comprare. Mais ho deciso di farne un po' di più, molto di più, perché lo farò seccare se mi vengono le pannocchie e le darò poi alle galline una volta che sarà macinato. Visto quello che costa adesso il mangime, un sacco da 25 kg biologico è passato dai 10 ai 15 euro, quindi è improponibile ho iniziato a mettere le prime zucchine che sono già molto belle guardate stanno cominciando a fare la seconda coppia di foglie quindi queste tra un po' le dovrò trapiantare il basilico quest'anno mi sta dando grandi soddisfazioni finalmente sono riuscito a farlo è una coltivazione molto lunga se dovete farlo cominciate a gennaio perché è davvero molto molto lunga e richiede parecchia temperatura di germinazione qui ho ancora pomodori come vedete ne ho d'avanzo ho fatto sia quelli a crescita determinata che è quelli a crescita indeterminata in pratica ho fatto rio grande e siccagno che restano piccolini restano a cespuglio e poi ho fatto quelli che vengono su bisogna incannare qui come vi dicevo vedete lanzane vuoto completamente qui me ne è venuta fuori una quest'anno va così ecco qui per la prima volta ho seminato i fiori dal nasturzio taggete girasole girasole nasturzo sono anche queste eh, ho iniziato il video e infatti lo devo terminare mi ero ripromesso di terminarlo ai primi germogli ma questi vengono su veramente molto velocemente Girasoli sono per mia moglie so che mi sta ascoltando e quindi sono per lei bene abbiamo poi ancora meloni lattuga ho fatto un plateau da 128 da 128 alveoli solo di lattuga di vari formati di varie tipologie le ho trapiantate ieri nell'orto dopo vi faccio vedere ho già iniziato a mettere il cavolo cappuccio e ora questo l'ho messo il primo marzo le piantine sono già molto belle eccole qui spinaci ora di mettere la terra anguria di due tipi la sugar baby che è molto buona rimane piccolina ecco qui ho messo ancora melanzane niente non ci sono mais cetrioli che anche quelli stanno soffrendo un po ma li ho messi il 5 di aprile oggi siamo al 15 di aprile quindi 10 eh, giorni insomma è ancora presto nasturzio melone questa è l'ultima semina che ho fatto del 10 di aprile, qui ho riprovato ancora con le melanzane ma ormai è tardi, zucchine, meloni, cetrioli, melanzane, anguria, qui sono degli esperimenti che avevo fatto, mi ero ripromesso di fare poi il video e mi sa che lo finisco, avevo provato il terriccio del semenzaio, il terriccio di media qualità, il compost e il terriccio scarso, finisco il video e lo posto nei prossimi giorni. Questi sono i primi peperoni che avevo fatto, li avevo già trapiantati singolarmente nei vasetti e mi stanno dando grande soddisfazione, guardate belli, sono alti praticamente un 15 cm, molto belli. E li avevo messi direttamente nel compost, qui ho il basilico che mi sta soffrendo, era quello acquistato, avevo fatto il video sul basilico, poi l'ho trapiantato e sta soffrendo un po'. Qui abbiamo ancora peperoncini e peperoni e ovviamente i pomodori, pomodori che ho già piantato singolarmente questa è la semina che ho fatto ieri ho fatto soltanto mais tutto mais come vi dicevo sto cercando di fare mais qua abbiamo ancora peperoni anche questo è molto bello molto alto è già quasi pronto per metterlo a terra ma il tempo fuori ancora non permette qui abbiamo ancora un po di pomodori cuori di bue anche questa è molto bella guardate che bella piantina in genere quest'anno i pomodori mi stanno vedendo abbastanza bene peperoni anche peperoncini anche qua sotto è la semina che ho fatto ieri ho fagioli e fagiolini, li semino negli alveoli perché mi vengono meglio io ho visto che nel giro di una settimana cominciano a spuntare, nel giro di due settimane poi li metto direttamente nell'orto vi faccio vedere anche quello, ci spostiamo nell'orto e vediamo un attimino quello che ho fatto finora ecco queste sono le lattughe che ho trapiantato ieri, sono una parte, eccole qui ci spostiamo piano piano, l'ho messa ieri, poi gli ho dato una, una fiata ma sotto il compost era ancora umido. La fortuna di questo compost, come tutti i compost, è che sotto rimane umido, quindi ho messe altre. Queste invece sono quelle che ho seminato, mio vicino se vedete, questa l'ho seminata il 26 di marzo, eccole qui. Poi verranno diradate. Se Becco Dan chi è che viene a fare i suoi bisogni qui nel, nel compost, gli taglio la coda, eh, dirlo agli altri. Eh? Ah caro mio, bisogna essere duri. Eh. Queste sono le prime che avevo trapiantato, erano, le avevo seminate il 24 di febbraio, erano diventate grandi così. Tenete conto comunque la notte qui ancora è freschetto, eh. quindi vedremo i danni sui fagiolini. Questi sono i borlotti, tutti i borlotti, ho fatto un cassone intero. Qui ho lasciato due piante di cavolo nero per i fiori, per le api, tra un po' le toglierò. Questi sono gli ultimi che ho trapiantato ieri, questi sono invece della, della scorsa settimana, questi vanno abbastanza bene, non stanno soffrendo. Eccolo qua, avevo del radicchio, l'ho trapiantato da una parte all'altra, ha sofferto un po', ma piano piano. Questi fagiolini li ho trapiantati la settimana scorsa, questi invece mi si erano allungati un po' troppo, si erano filati, li ho messi nel terreno, il freddo li sta rovinando irrimediabilmente purtroppo, quindi li ho riseminati. Di queste piante una buona metà morirà, perché la notte ancora fa freddo. Qui ho seminato della lattuga il 26 di marzo, al pari dell'altra. Anche questa sta venendo su abbastanza bene. Anche lì, guardate qua. Quella dovrebbe essere il resto di una cultura che c'era qui lo, lo scorso anno. L avevo messo del compost sopra, si vede che ha rigettato, mentre quella invece è erbaccia che bisogna togliere bisogna starci dietro che vedete qua il bello del compost sopra è che le erbe che vengono fuori si tolgono se ci si sta dietro rimane abbastanza pulito insomma ho messo i fagiolini ma niente non, non vengono neanche i borlotti per questo li metto così nel semenzaio bene è tutto sto aspettando che vengano fuori le fave e siamo molto in ritardo ci vuole tempo qui vi mostro le righe che ho fatto per i pomodori sono tre poi una volta tagliate le fave stenderò del cippato al centro così da dividerle e da evitare che mi vengano fuori le erbacce bene dai è tutto volevo solo farvi vedere un po lo stato del mio semenzaio e del mio orto qui ad aprile spero di fare un video al mese così almeno vi tengo aggiornati se vi può essere di spunto su qualche cosa, mi fa piacere. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo e se vi fa piacere iscrivetevi al canale e lasciate un like. Buona giornata!